E come pronunciato andiamo da Tiziano Pesce, buonasera. Buonasera Sandro, buonasera Duccio, grazie per il Tiziano Pesce, vicepresidente dell'UISP, oggi avrebbe dovuto corrersi vivicità. No? il via viene tradizionalmente dato da, da Radio 1 e in qualche modo però si è corsa, c'è stata una Vivicità. Proprio così Sandro e grazie ancora una volta a voi, alla Rai, per averci accompagnato in questa diciamo, edizione speciale e molto particolare, come hai detto giustamente, oggi avremmo dovuto correre e camminare la 37esima edizione di velocità, correre e camminare perché come ben sai velocità accanto alla parte competitiva, agonistica, anche da sempre una eh, una manifestazione della manifestazione potremmo dire riservata aperta a tutte le famiglie quindi una passeggiata non competitiva di soli 4 km accessibile a tutti eh, l'unicità come sapete è la manifestazione potremmo definirla la manifestazione podistica simbolo del dell'ISP che ogni anno coinvolge in primavera decine e decine di città in Italia e nel mondo mediamente sono oltre 50.000 i partecipanti proprio tra dei teagonisti e famiglie partecipanti di ogni età e come hai ricordato correre e camminare oggi. L'abbiamo voluta però in, questa, in questo periodo di emergenza da coronavirus, l'abbiamo voluta svolgere lo stesso, ci siamo inventati con il nostro settore comunicazione stampa, coordinato da Ivano Maiorella, una, diciamo, potremmo dire, vivicità virtuale ecco, con una, dobbiamo dire, partecipatissima diretta live che è andata in onda questa mattina per oltre tre ore sulla pagina Facebook del Visto Nazionale, rilanciata anche dai social di Rai Sport ancora un grande ringraziamento con decine di collegamenti da tante case, da tante città diverse da nord a sud con tanti ovviamente graditissimi ospiti e compagni di viaggio non solo dirigenti, tecnici soci WISP, ma tanti giornalisti, tanti partner ovviamente non poteva mancare Radio Rai e il viaggio virtuale è stato dato da Filippo Corsini caporedattore sport di Radio Rai che quindi ancora una volta Puntualissima alle nove e mezza con noi, ha dato lo start anche a questa vivicità virtuale con diciamo, un filo rosso che potremmo dire così accompagnato a vivicità sin dalla prima edizione, quel primo aprile '84, con la voce dell'indimenticato degli e dei indimenticabile Sandro Ciotti. Una vivicità, come dicevamo, virtuale che abbiamo voluto però svolgere all'interno della nostra campagna nazionale, la palestra della nostra casa. Quindi l'abbiamo ribattezzata Vivicità e la nostra casa. Abbiamo avuto migliaia e migliaia di contatti, tantissime persone sono state con noi in questa unica anche che ha unito corsa e gioco e simbolicamente abbiamo voluto siamo voluti partire dal cortile di Chiara e Camilla, due giovani sportive wispine che con la mamma Liliana ci hanno ospitato nel loro cortile, nel cortile di casa loro apparatico comune simbolo provincia di Brescia al confine con Bergamo per questa velocità particolare che ha messo insieme quindi polismo, atletica leggera e soprattutto gioco perché come sai tutte le manifestazioni Wisp di quest'anno sono state dedicate e continuerà questa dedica al, al mitico Gianni Rodari. Eh sì, visto, visto anche l'anniversario no? e al di là di tutto poi diciamo, le, le fiabe al telefono sono diventate, sono tornate in qualche modo no, d'attualità attualità adesso che i contatti devono essere mediati ora però in tutto questo c'è anche una grande attenzione a quello che lo sport di base no? Sono... lo sport sta dichiarando le proprie problematiche, le proprie difficoltà come tanti altri settori ovviamente ecco però c'è un'attenzione particolare da parte di alcuni, voi in particolare, voi tra gli altri eh, rispetto allo sport di base, no? quello sport senza il quale non c'è null'altro perché eh, il nostro è un paese in cui lo sport si fa grazie alle società sportive grazie agli enti di promozione sportiva eh, nelle scuole è difficile, insomma è un sistema in cui le società sportive di base, gli enti di promozione di base hanno un ruolo fondante proprio così Sandro grazie di questa ulteriore opportunità per ricordare appunto come eh, Luis, e Marta, anche i soggetti della promozione sportiva in queste settimane siano proprio impegnati per far sentire la propria voce quando diciamo far sentire la propria voce diciamo ovviamente la voce di decine e decine di migliaia di associazioni e società sportive con un movimento di centinaia di migliaia di dirigenti e eh, tecnici eh, noi non perdiamo mai occasione per rimarcare quanto lo sport sociale lo sport di base sia un comparto importante del nostro paese sia di fatto eh, la terza agenzia educativa del paese dopo la famiglia e la scuola Se parliamo di un autentico patrimonio delle nostre comunità un vero capitale sociale fatto uomini e donne di ogni età che lavora ogni giorno nelle città, nelle periferie, nelle nell'area interna, sui temi della promozione dei diritti, sulla coesione sociale, sulla prevenzione e la promozione della salute, un mondo che in queste settimane ovviamente come tutto il paese è fermo, un mondo che avrà bisogno di investimenti importanti, noi crediamo per creare un vero e proprio nuovo modello di sviluppo sostenibile noi siamo convinti che passata l'emergenza lo sport e lo sport di base possa essere proprio Sandro uno diciamo dei motori trainanti della ripartenza delle nostre e delle nostre comunità guarda, mondo... sono d'accordo con te ma vorrei tra l'altro legarlo, a un'idea no? perché eh, si parla di sport e spesso si, si come dire ci si ferma alla, allo sport di vertice, ai grandi campioni, sì. al calcio in, in, in particolare ma insomma in realtà stiamo parlando di uno sport che è parte integrante del welfare, è uno sport che può essere prescritto in molti paesi d'Europa perché comunque contribuisce no, a star meglio in salute e paradossalmente anche a ridurre le spese sanitarie, è uno sport che fa crescere i bimbi, che educa i bimbi, dicevi prima, che no? oltre alla famiglia e alla scuola c'è lo sport, è un elemento fondante per far crescere le generazioni future. Ecco, in tutto questo probabilmente la percezione che, che si ha adesso potrebbe essere come dire, determinante per quel che sarà domani, no? una volta finita questa emergenza. Proprio, proprio così, Sandro, anche perché come sai siamo nel pieno di, diciamo, di un periodo proprio di trasformazione anche da un punto di vista legislativo e normativo. Eh, noi abbiamo molte attese da quelli che saranno i decreti delegati che il Ministro Vincenzo Spadafora, il Ministro per lo Sport, ha preannunciato comunque poter andare avanti e arrivare nel prossimo agosto con i decreti delegati che daranno vita quindi eh, attuazione alla legge appunto sull'ordine del sistema sportivo, siamo nel pieno anche della riforma legislativa del terzo settore e per lui, eh, come diciamo da tempo, un'associazione di promozione sociale che sta nella promozione sportiva, lo sport è assolutamente terzo settore, Oltretutto domani il forum nazionale del terzo settore, ve lo anticipo, partirà con una campagna hashtag non fermatici affinché proprio governo e Parlamento adottino misure di sostegno all'associazionismo di promozione sociale, al volontariato, alla cooperazione, un terzo settore che sta mostrando proprio in queste settimane tutto il suo valore e noi pensiamo che occorra in questa fase proteggere i cittadini più fragili e chi di loro si occupa come appunto le decine di migliaia, le centinaia di migliaia di associazioni ehm, di promozione sociale e ricordiamo ancora una volta che sono rappresentate al loro interno da un terzo di associazioni sportive, evitando poi che la forbice delle disuguaglianze si allarvi. Sullo sport noi stiamo lavorando per pungolare sempre le istituzioni, continuare a pungolare le istituzioni, il governo, il Parlamento, i decisori perché ovviamente lo sport di base ha bisogno di sostegni. Nel decreto Curitalia sono arrivati dei primi segnali importanti, lo abbiamo sottolineato subito, non ancora sufficienti. C'è una misura di riconoscimento anche del lavoro sportivo con delle indennità. Eh, il ministro Spadafora ha già preannunciato che anche in quello che sarà il decreto di aprile verranno reiterate le misure e rafforzate in modo da eh, poter aiutare tutti i lavoratori sportivi. C'è un lavoro che il governo ha avviato per facilitare l'accesso al credito, sappiamo quanto sia un'esigenza di tutte le associazioni di base arrivare come dire, ad avere liquidità per affrontare poi la ripartenza, ma noi continuiamo sul governo, ma soprattutto anche nel rapporto con ANCI, con gli enti locali, a rimarcare quanto sia anche necessario sostenere le associazioni di base anche sui costi dell'utente, dei tributi locali, fino ad arrivare poi al tema molto importante delle locazioni degli impianti a partire da quelli più tradizionali ma fino ad arrivare anche agli impianti sportivi che in questi anni vengono utilizzati e hanno visto un grande diciamo, sviluppo di eh, attività diciamo, tutto il mondo del fitness di base tutto il mondo della danza, delle ginnastiche Sì, soprattutto lo sport di base dicevamo ha un valore no, culturale è un valore educativo fondamentale insomma, quindi è parte integrante del nostro tessuto sociale Tiziano, grazie infinite e auguriamoci come dire, che la prossima vivicità possa come dire, essere più bella che prima. Eh? Grazie Sandro e, e l'augurio ovviamente di averti presto al via di una nuova città. Volentieri, grazie ancora, grazie a Tisano Pesce, vicepresidente dell'UISP, un milione e 30.0 tesserati. Non male. Eh. Beh, è uno degli enti dell'associazionismo sportivo, no? degli de, sì. enti di promozione, sì. sportivo non più, più rilevanti che ci siano in Italia. Ma, insomma.